Ed ora cambiamo decisamente argomento e parliamo di un tema che normalmente si tratta con leggerezza, cioè la raccolta dei funghi, la stagione dei funghi, invece in questo caso la cronaca ci impone di trattarlo con grande attenzione. Eh, ci sono i fatti normali, quelli che raccontiamo purtroppo di atti vandalici sulle auto eh, dei fungaioli. In questo caso invece si parla di sequestro di persona. Sarebbero due i fungaioli di Rapallo che sono stati tenuti in ostaggio per ben dieci giorni. Italo Vallebella, il nostro inviato, è andato sul posto per saperne di più. A te la linea. Eccoci Giovanna, grazie della linea, siamo nel Levante per raccontare meglio questa vicenda che avete già raccontato in parte da studio con due cercatori di funghi rapallesi che sostengono di essere stati rapiti per dieci giorni. Noi questi due cercatori di funghi li abbiamo trovati, siamo pronti anche a sentire quella che è la loro testimonianza, il loro racconto. Si chiamano Massimo Neto e Francesco Rossi. Oneto, allora questa è una storia un po' particolare. Ma secondo me era più perché siamo fusi, poi mi ricordo poco eh. Tutto sbagliato io. Secondo me è un'altra cosa. Per 10 giorni tenuto i prigionieri. Poi, se siamo descritti a una panchina di ciava. ma c'è il paolo che ha portato. Secondo me è la gente del posto. Rossi, 10 giorni, però nessuno ha dato l'allarme. Ma oh, Guardi, nel periodo dei funghi, tutti pensano solo ai funghi. Poi noi, essendo single, no, non ci ha cercato proprio nessuno. Ma anche secondo lei è stata gente del posto? Sì, guardi, sì, sono stati inattivi. In dieci giorni ho perso quintali di funghi. Mi temono perché io sono il numero uno. Mi sono un numero in, un, un numero un. In Liguria si dice che la gente impazzisca letteralmente durante la stagione dei funghi. A questo punto vorrebbe da pensare che non è più solo un modo di dire. Anche anche, o sei attorno a l'amico? Ormai non ti volevi più quello lì. Eh. Oh, bene. Che l'amico qui. Ti dici? Non so, ma speriamo che non ha già trovato utente perché sennò no, veramente è una cosa allucinante. Ma ragazzi... Dai boggi che siamo quasi arrivati, dai. Ma... stai calmo. Per favore, basta. Stai tranquillo. Ragazzi, adesso basta. Mi levo la pelle Ma che bello! Che bel posto! Boggi, mi ha capello Cavani! O a infilo! Magari! <ride> Picchino slack! <ride> che qui, Boggi! <ride> Franco, come mi sono divertito! Fatemi sempre venire a Funghi con voi! Prometti che ci verrai solo con noi? Lo prometto! Dai! mattina non ho visto le vostre signore non le hai viste perché le abbiamo mandate a fare le signore cioè? gli abbiamo offerto un soggiorno in una beauty farm <ride> così per il periodo dei funghi noi siamo tranquilli e loro speriamo che si divertano capisco parliamo di cose serie questa settimana è la terza volta che incontro un macinetto e vado lungo cavagno P arretiamolo opposto galemo come ci non si può, non è come quelli due randaggi dell'anno passato. È un personaggio pubblico. Con lei, se vogliamo limitare i danni, non si può aderire a forza. Iniziamo a ragionare. Bisogna aderire l'insegno. che volta nella zona nord, però lo riusciamo a intercettare. Ma ti, cosa ti intendi quando ti hai detto che con un macinator non bisogna dare la forza, ma l'insegno. Ci siamo documentati. Un macinator non è come gli altri, che ne interessa solo i funghi, i porcini intendo. ulame tutti i funghi. E con i gaginelli, i ciulli, anche i funghi matti. È vero, per macinator. Tutti i funghi sono importanti. Quando trova nel bosco dei funghi rotti, lui patisce, prova dolore. Questo è il suo punto debole, il suo tallone d'Achille. Gli altri, dobbiamo invitarlo qui e parlare a cielo. Dico: Ma ti ne stai danneggiando troppo, ti ne trovi troppi o ti ne devo 30% di porcini che ti trovi. O se dunque gli altri, tutti gli altri, quando entriamo in te in bosco, rompiamo tutti i fonsi che non sono giù porcini. Ti lo sai che danno? Bella idea, mi piace. Sono d'accordo. Beh, 30% è buono, se ci sta... Ciao nativi! Ciao, presto! No, Vi volevate parlare? Non è pulito? Nessuno pensa! I ragazzi vogliono farti una proposta. Siediti. di ferro numero sette. Dove sono i chiodini? Dove sono i chiodini? Ferranghi, arriviamo! You like gin and tonic? Mori, galletto! Non sono d'accordo, ma accetto In fondo è il fondo del Mane Minore, ma ho una condizione che nel periodo dei funghi io venga a vivere qui con voi. Se resto qua, vi rendo di più. Brexit. Cosa ti dici? Ok. Business is business. Ti ha po' di Fosi ma c'è eh? Eh beh, dai, qualcosa ho trovato. Pensavo meglio, eh, si può fare di più. Eh, uh, dai, non lo faccio <ride> graddare, ti altro trovato meglio. mezzo. Ti ha po' di Fosi dai. Eh, eh 15 kg tutt'altro, eh, cioè. Eh sì, eh. mi toccherà dare un bel po' oggi. Eh, eh, no. Comemo d'accordo, il ah, no. resto, né c'è e meno, solo comemo d'accordo. Comunque, danni, danni. Ah, io non so, vi darei, non so. Uno come questo eh, che eh, può andare bene, eh, eh, eh, ma, eh, che... ma è un po'. vabbè, magari sul però lei un po' in famoso, lava. Eh, vabbè, allora è incredibile. Ne darò un altro, bellissimo, eh, questo eh. l'ho trovato nelle rocche. Ah sì, eh. Spero eh. di essere ne andato nelle eh. vostre funghe. Ah sì, eh. eh. eh. Sono belle. Altre eh. rocche scanti, te capivo? Eh. <ride> Tutti i ti tre uffici in Tavola. che chissà come è è mai, mai, eh? Ma ne ho trovato anche uno bellissimo. Guardate che meraviglia. Questo qui nell'erba, era fantastico. Eh, insomma, dai. Fantastico, una parola grossa. Vabbè, dai, se. se però, vabbè, qualche dai. morsicata di qualche lumachina, però eh, poi il resto. Lasciamo passare. Eh. Va bene, massiccio. va bene. Dai, eh, questo, questo va bene. Dai, okay. questo va bene. Ok. E allora farò uno sforzo. Guardate un po' questo che bello. eh, massiccio, sembra una pietra. Bello, bello. Ma mette che ne di altri belli. Bravo Macinetto, venite che è il campione del mondo due volte di, di FUNZI. Ha avuto solo fortuna. Ah, fortuna ah, non eh, è vero, fortuna. fortuna è vero. Due volte, fortuna, no. Se fosse una volta solo che ti guagni, allora penso fortuna. Ma due volte vuol dire che te buono. Bravo pieno. Venite. Che è incastrò, tì, eh, non è che mi incastrò, non è che mi incastrò in una scamorza. Eh. <ride> eh già. Ma via che, che siamo già. Sì, sì, sì. Sì, sì che siamo, 5 kg precisi. Perché ne sento e 5 kg precisi. Perfetto, lo mettiamo dentro. Dai, però non è in pochi, dai. C'è chi te oh. che ne resta, venite. Ah, eh, dai, te la metto. <susurra> Pronto, ciao Alberto. Sì, ok. Grazie, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ragazzi, un leo Alberto mi ha detto che domani mattina lui, Villetanti di Milano, e ne verrà scegliuto in drone. Cosa fa? Pronto, Savino, sono Franco, ho bisogno di vedite. Domani mattina si ore, porto un sciopo. Comunque ti dico, non c'ero mai stato assolutamente su 250 macchine, pare che te lo dico, tutte donne cioè donne racchette, contro racchette, palanti, da gente che veniva ne sconso con. Con te, su 250 macchine, ora mi ti dico 50 macchine, ma magari anche meno, eh. Però io non ci ho mai stato, sono già contento che ne ho trovati 5, ne ho trovati 3 attaccati insieme e uno e uno. E quello che era con me ne ha trovato uno un po' medio, ma non medio, uno... Uno come la mia lombarda, quella la seconda, quella un po' più piccola, leggermente, eh, fino, quasi uguale, un po' più grande, appena appena e due piccoli, due tapporti, anche lui. Sono grande lì. Però ho trovato dei bei galetti e delle belle colombine. Sei il numero uno, ma per le colombine. Ma no, fatti, bravo, <ride> semplice. <ride> <pazzo>. No, <ride> un galetti <ride> benissimo, no, benissimo, che si vedeva in lì. bellino, sì. Eh, lo sai chi okay. ti chiamano? No, so no, eh? no, no, no, no, no, no, no, no, ti no, no, no, no, no, no, you okay. okay. know